Ciao a tutti, sono Trentino e oggi facciamo gli spaghetti allo scoglio, una barzelletta forse... Io non credo Secondo me è uscito un buon lavoro Fatemelo magari poi sapere ovviamente e, e se mi date un po' di fiducia Guardate questo video E magari prendete ispirazione Perché sono proprio buoni questi qua Sono belli legati, cremosi C'è un bellissimo equilibrio Tra il crostaceo e il mollusco Si sente il mare Si sente la dolcezza del pomodoro eh, Sono proprio dei, dei gran buoni spaghetti Mi sono ispirato Pensate agli spaghetti più buoni Che abbia mai mangiato nella mia vita In un ristorantino A cui non avrei mai dato una lira Però sono, sono stati degli spaghetti fantastici Anzi tante volte In quei locali in cui veramente rimani scioccato Dall'ambiente, da come si presenta Poi ti stupiscono per, per la bontà dei loro piatti Quindi io direi che possiamo partire In questo scoglio io propongo come pesce I grandi classici Quindi cozze, vongole, immancabili Gamberoni, con la testa mi raccomando Perché poi facciamo una bisque Che servirà per equilibrare Dare quel qualcosa in più a uno scoglio E poi ho pensato di aggiungere un bel calamari per quattro persone e anche ovviamente dosi belle abbondanti ti mangi queste e basta e poi dei dei polipetti insomma dei moscardini ma volendo potreste sostituirli tranquillamente con ancora dei calamari. Si parte dalla bisque, come dicevo. La bisque, ragazzi, serve, è una sorta di brodo, no? Che serve per dare quel sapore in più, per equilibrare i gusti. Ovviamente puliamo i gamberi, quindi rimuoviamo la loro testa, la stacchiamo dal corpo e togliamo anche eh, possibilmente l'intestino, che risulta poi anche amaro, quindi sempre meglio toglierlo. In un pentolino mettiamo della cipolla tritata finemente, aggiungiamo olio extravergine e facciamo rosolare molto lentamente. Successivamente uniamo le teste dei gamberi che ci sono loro principalmente che daranno quell'essenza di gambero, quel sapore di gambero molto buono e non è tanto la polpa, la polpa ok darà proprio la carnosità ma le teste daranno il contributo per quanto riguarda il sapore, quindi le facciamo rosolare un po' le schiacciamo anche con un cucchiaio proprio per far fuoriuscire questo, questa quest essenza, aggiungiamo il concentrato di pomodoro, un pizzico di sale e dell'acqua per portare il tutto a cottura, bisognerà far bollire a fiamma bassa per circa 30 30 minuti scusa col coperchio e quando il brodo sarà pronto bisognerà filtrarlo e di nuovo schiacciare ancora un pochino le teste per far fuoriuscire i sapori ci sono alcuni che frullano magari addirittura le teste prima di filtrare appunto il, il tutto secondo me però in questa preparazione non è proprio l'ideale perché altrimenti c'è il rischio che il sapore di gambero sia quasi troppo invadente rispetto agli altri sapori ma se invece questa cosa vi piace io vi consiglio prima di cuocere le teste di rimuovere gli occhi perché sono mm, abbastanza amari. Se voi li frullaste darebbero proprio un sentore mm, sgradevole alla vostra preparazione. Teniamo adesso ovviamente la nostra bisque da parte. Ci occupiamo delle cozze delle vongole. Le vongole devono essere eh, spurgate in acqua fresca e sale per circa almeno 30 secondi, 30 minuti. Perché secondi oggi? Perché? Alle cozze invece dobbiamo togliere il bisso, quindi questa barbetta che hanno e magari eh, se ci sono delle tracce calcare o con una spugna di ferro o con il dorso del coltello le rimuovete dopo aver fatto tutti questi passaggi. Bisognerà cucinarle queste vongole e queste cozze assieme in una padella bella grande. Ci mettiamo un goccio d'olio, aglio tritato e gambi di prezzemolo. Ovviamente non le foglie perché altrimenti daranno appunto un sentore amaro anche loro. Le facciamo rosolare molto lentamente. Ma quando uniamo vongole e cozze, dobbiamo alzare la fiamma, sfumare con il vino bianco, chiudere col coperchio, attendere 3-4 minuti appena veramente si schiudono, altrimenti risultano gommose spegniamo la fiamma, un pochino di cozze, un pochino di vongole e le sgusciamo, altre le teniamo per la decorazione della nostra pasta e il brodo ottenuto lo dobbiamo filtrare perché magari potrebbe esserci un pochino di sabbia all'interno quindi sempre meglio filtrarlo o con un colino o addirittura se notate che la sabbia è abbastanza persistente meglio metterci ad esempio un canovaccio di lino sul colino rima e filtrare appunto il brodo teniamo anche questo da parte adesso puliamo il calamaro molto semplice dobbiamo togliere ovviamente i tentacoli e si staccheranno anche le interiora che poi ovviamente assieme agli occhi andranno tolte bisogna dalla sacca eh, rimuovere l'osso centrale quello di cartilagine magari diamo una bella sciacquata e il corpo del calamaro lo taglio non ad anelli ma se volete fare gli anelli va bene io preferisco fare a striscioline invece i polipetti dovranno essere tagliati a pezzi per perché eh, così, se no sono troppo grandi. Consiglio molto importante se volete avere un risultato più morbido del solito per quanto riguarda il calamaro e i moscardini, oltre a farli cuocere il giusto e non stracuocerli, consiste in congelarli magari per 96 ore o li comprate già surgelati. Vedrete che il ghiaccio farà in modo che la fibra dei molluschi si eh, rompa e quindi risulti più morbida quando voi appunto li mangiate. Basta adesso dobbiamo fare fare l'ultimo soffritto ovviamente eh, mettete sulla piastra o sul gas insomma la pentola d'acqua in modo tale che poi quando caliamo la pasta risulti bella bollente salata ovviamente però non troppo perché appunto il condimento è già abbastanza sapido tritiamo aglio e peperoncino li mettiamo in una bella padella un bel goccio d'olio ma anche un po abbondante perché poi sarà appunto il condimento deve essere bello ricco facciamo rosolare piano piano versate tutto il brodo delle vongole e delle cozze e invece una buona parte di bisque non tutta perché secondo me poi magari risulta troppo invadente però fate voi insomma poi quando assaggerete eh, per capire se la pasta risulta cotta quando la salterete in padella magari boh, ritenete che ne serva un pochino di più la mettete Cagliamo nel frattempo gli spaghetti gli spaghetti grossi secondo me sono proprio quelli ideali per una spaghettata del genere come tempo di cottura questi avevano 12 minuti quando la nostra pasta arriva a metà cottura procediamo in questo modo versiamo nella padella con i brodi i pomodorini tagliati a metà. Io ho scelto i datterini ma vanno benissimo anche i ciliegini. Poi aggiungiamo i polipetti che ci metteranno circa 6 minuti a cuocere quindi perfetto. Poi versiamo la pasta e cominciamo a farla risottare. Aggiungiamo il concentrato di pomodoro però se volete potete sostituirlo con la passata. Quando mancano 3 minuti a fine cottura aggiungiamo anche il i calamari Continuiamo a saltare A girare Che così intanto L'amido della pasta fuoriesce Si forma una bella cremina Quando invece manca Un minuto solamente Perché il gambero Ragazzi Guai stracuocerlo Come guai stracuocere Tutti gli altri frutti di mare Uniamo appunto Le code di gambero Le cozze delle mongole sgusciate Le cozze delle mongole non sgusciate Saltiamo l'ultimo minuto E a fiamma spenta Terminiamo con Prezzemolo tritato E un bel goccino Di olio extravergine Di quello buono Impiattiamo Proprio con Così Alla casereccia perché questo piatto è proprio casereccio in cui la pasta non è tanto a nido ma è messa lì con tantissimi frutti di mare sopra stra buoni proprio come quelli là La bisque è una cosa che dovete assolutamente fare, l'acqua delle cozze e delle vongole ovviamente dà la sapidità e il mare, tutti i pesci cotti alla perfezione quindi niente di stracotto, niente di duro, il pomodoro che dà la sua dolcezza, mamma mia, se mi avete dato fiducia questa ricetta la dovete assolutamente fare e se mi taggate su instagram o su facebook io sono ancora più contento su instagram trovate anche altre idee che magari qua su youtube non pubblico di quelle ricette super veloci a me non resta ovviamente che salutarvi vi lascio anzi altri due video se non li avete ancora visti magari iscrivetevi al canale se vi va e qua invece trovate il collegamento per la ricetta scritta perché cari miei Cliccando qui oppure anche nell'info box trovate il link per andare direttamente sul blog e vedere appunto la ricetta scritta con tutte le dosi, gli ingredienti e i passaggi ovviamente tutti gli step. Grazie tantissimo come sempre per essere stati qua, noi ci vediamo al prossimo video.